Questa mozione nasce all'indomani di un fatto di cronaca che abbiamo trattato in commissione pari opportunità. Presso il cimitero Flaminio infatti eh, si è eh, evidenziato che è invalsa la prassi di apporre il nome della gestante sul luogo che segnala il luogo di sepoltura del singolo feto prodotto abortivo. E' ehm, è stato segnalato eh, che la posizione del nome della donna gestante sul luogo di sepoltura, come detto nella mozione, è avvenuta indipendentemente dalla volontà eh, della donna. Eh, poi è stato rilevato che sul luogo ci sono anche dei simboli eh, religiosi e per questo eh, è stata aperta un'istruttoria perché la magistratura sta indagando se per caso eh, insomma, vi fossero delle illecità. Quindi ovviamente non, non si entra nel merito delle questioni su cui indaga la magistratura. Però sicuramente eh, sono dei fatti eh, dolorosi eh, che segnano profondamente eh, anche eh, diciamo, il rispetto di eh, alcune norme democratiche. Per eh, chiarire meglio la questione, eh, partiamo dal fatto che eh, il regolamento di polizia cimiteriale eh, di Roma Capitale fa riferimento al regolamento nazionale di polizia mortuaria, il DPR 285 del 1990. Non esiste poi un regolamento regionale. Questo regolamento nazionale prevede che per eh, una gestazione che sia dalla ventesima alla ventottesima settimana completa ci sia eh, e dalla ventottesima settimana in poi per i feti dichiarati non nati morti ehm, ci sia su richiesta ehm, cioè no ci sia senza la richiesta ci sia il trasporto e la sepoltura eh, del prodotto abortivo a cura della ASL e eh, della, ovviamente eh, dell'azienda competente nel caso di Roma di Ama per i prodotti abortivi eh, precedenti, la ventesima settimana invece la sepoltura avviene solo su richiesta dei genitori o di parenti quindi di persone aventi titolo altrimenti vengono, eh, vengono considerati rifiuti speciali ora eh, nella, fa nella fattispecie che appunto è salita purtroppo agli onori della cronaca mm, non sappiamo eh, questo prodotto abortivo se fosse prima o dopo la ventesima settimana, quindi se eh, ci fosse stata la richiesta eh, della donna o meno. Il fatto è che um, in, questo, uh, in questo cimitero al Flaminio vengono apposte delle targhette con il nome uh, della donna. Questo è chiaramente in contrasto con il decreto legislativo 101 del 2018 quindi immediatamente ehm, è, stato, ehm, è stato messo in, ehm, in iter eh, diciamo di, di, di valutazione una proposta eh, di modifica eh, del regolamento di polizia cimiteriale con una delibera di giunta che so che sta facendo il suo percorso presso i municipi. e ehm, questa chiede la creazione di un di un registro cimiteriale a parte per ehm, le, ehm, le, le sepolture eh, dei, dei, dei prodotti abortivi e, eh, che siano però collegati a un codice alfanumerico e quello dovrà essere riportato eh, sulla targhetta eh, che poi eh, contraddistingue il luogo di, so, di sepoltura in modo da mantenere il rispetto eh, della riservatezza. Ma con questa mozione andiamo ad integrare eh, quella che è appunto la modifica del regolamento, poi mh, vediamo eventualmente può anche diventare una, una richiesta, appunto una proposta di modifica del regolamento stesso, eh, perché si chiede l'immediata rimozione intanto di quei nomi che sono stati apposti senza il permesso eh, della, della donna. E poi ehm, si chiede naturalmente il rispetto del decreto legislativo 101 del 2018, quindi della riservatezza, quindi questa rimozione immediata dei nomi e poi anche la rimozione dei simboli religiosi. Questo perché naturalmente la rimozione laddove questo simbolo non sia stato richiesto dalla donna o di chi ha titolo. Perché? Perché quelli non sono, eh, non è un'area consacrata. Quindi non può essere messo un simbolo religioso di default, va richiesto come simbolo chiaramente di devozione personale laddove ci sia, per qualunque eh, credo religioso eh, la donna o chi per lei eh, creda doverlo intestare. Ma in quel, in quel settore che non è un terreno consacrato secondo quello che, è, ehm, che si può definire per una credenza religiosa. Che chiaramente in questo caso non è soltanto cristiano-cattolica, ehm, non è rispettoso né per coloro che hanno questo tipo eh, di convinzioni né per le persone che eh, magari hanno sì chiesto la sepoltura ma non hanno richiesto la posizione di quel simbolo quindi un lavoro di intervento immediato per il rispetto della sensibilità e chiaramente anche del dolore delle persone che sono coinvolte eh, nella questione e mi sono dilungata su questo per spiegare che la eh, rimozione del simbolo religioso che viene richiesta è non perché non si rispetti l'importanza di tale simbolo, ma proprio per il rispetto che si deve a questo tipo eh, di eh, simbologie. E quindi mh, per evitare che una situazione esistente comporti ulteriore dolore a chi ne è stato coinvolto, eh, chiedo appunto eh, il voto per questa mozione. Grazie Presidente.